Amici di Crino, bentornati con Mr. K, oggi seguiteci perché parliamo di LT, la nostra linea di utensili per l'avvitatura. Seguiteci, perché usciamo? No, seguiteci perché... Ah, quindi non usciamo? Protagonista della puntata di oggi è Rullo di Tamburi, il Magbit Color, l'inserto per avvitatura, con sistema di trattenimento magnetico della vite. A proposito di magnetico, guarda questo profilo, guarda. il MagBeat, no mi ha dato un messaggio, il MagBeat è formato da due parti, l'inserto e la bussoletta magnetica, ma parliamo prima dell'inserto. Caratteristica principale dell'inserto, guardala qui, sono queste micro tacche presenti sul corpo che permettono alla bussoletta di incastrarsi. Okay. Ma allo stesso tempo di muoversi su e giù per adattarsi a tutte le teste delle viti che andrete ad utilizzare. Seconda caratteristica dell'inserto è l'anello colorato che ci permette di distinguere la misura e il tipo di inserto che stiamo andando ad utilizzare. Ad esempio, per l'inserto PH1 avremo un bel anello colorato giallo, come risulta in Milano. La bussoletta magnetica, invece, abbinata ad ogni inserto in base alla grandezza, permette un trattenimento magnetico che parte dai 500 fino agli 800 grammi. Super giù la mia dose giornaliera di pasta. Ma quali sono i vantaggi di questo Magbit Color? Che noi fatturiamo, tac! Bravo, tac! No, non è vero, assolutamente. Il primo vantaggio è sicuramente che il magnete ci permette di andare ad agganciare la vite in maniera automatica, avvicinandoci alla stessa. Come tra l'altro vi abbiamo fatto vedere nel video. Magari ve lo metto qua. Questo è molto importante, soprattutto quando andiamo a lavorare con delle viti Molto piccole Che dovremmo andare a sostenere Quindi a lavorare con due mani Invece utilizzando il Macbit Possiamo andare a avvitare In tutta sicurezza Anche utilizzando una mano sola E anche in posizioni Non convenzionali Seconda caratteristica invece È la riduzione dell'effetto sbandieramento scemo, scemo. Durante la fase di avvitatura, infatti, l'elevato trattenimento magnetico gioca un ruolo fondamentale perché? Perché permette alla vite di rimanere in asse mentre la stiamo andando ad avvitare. Terzo e non ultimo vantaggio è che quando siete a fine giornata che avete avvitato 200 viti, siete sulla scala. L'ultima vite, la più importante. Sei lì? E ti cade. Praticamente una giornata di merda. Pensate a quanto ci guadagnate in salute, mi pensa, mi pensa. Altro vantaggio è quello del trattenimento magnetico così elevato, pensate infatti con una bussoletta potete andare a lavorare con viti fino a 800 grammi di peso, permettendovi quindi anche di andare ad abitare quelle viti per coperture che sono... Ah, Avete presente? Far gesto. Questo quindi era il Magbeat Color. Voi continuate a seguirci su tutti i nostri social, andate su YouTube e mettete un bel mi piace. Seguiteci su Facebook e su Instagram con le nostre stories. E noi ci vediamo al prossimo appuntamento con Mr. K. Sto orando, prego non mi disturbare. Magnetico.